Ho oh, già fatto mm. Ho eh? già fatto Andiamo. Oh. Uh. Ok, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatics E Marco 007 E in questa puntata di Super Paper Mario noi dobbiamo, Mario Noi dobbiamo continuare il mondo Cioè dobbiamo iniziare il mondo 2 Il primo yeah. livello E Mimi è stata mandata in missione Vediamo la missione Ah, incontreremo Mimi. <sussurra> Giusto, per la prima volta Comunque, nella scorsa parte abbiamo fatto tutto l'intermezzo, dal primo mondo al secondo mondo. Abbiamo sbloccato il secondo mondo, appunto. Cioè, vedere... Con la principessa piccia al suo fianco Mario, ancora una volta partì all'avventura. Compito dei nostri eroi. Compito dei nostri eroi era quello di trovare Merluna, la misteriosa incantatrice. Scusa, perché? Perché devi il compito dei nostri eroi? E perché non c'era il.. Il compito nel senso. il compito le nostre Vabbè, Vabbè. È... se Merloc aveva ragione per trovare il cuore puro, Merluna era indispensabile. Con la temeralietà che lo contrastingueva, Mario si mise alla ricerca della villa di Merluna. Ignaro che le malefiche macchinazioni del conte cenere lo aspettavano ad ogni svolta. Di qua. Livello 2-1. Viaggio verso Merluna. Perfetto, vai programmatori, volete completare questo gioco? No, fa schifo, lo odiamo e non vogliamo completarlo. E ci piace troppo per completarlo. Perfetto, Bellissimo io... il tema. Il cuore puro si trova da qualche parte più avanti, ma potrebbe essere lontano. Ok. Andiamo. Ok. Mario? Scusa, stavo scorrendo. Che schifo! Cioè, stavo facendo una popò, signora! Un po' di rispetto. <ride> ok, e qui incontriamo il cupa Rossi. Tu vieni qui. Non li abbiamo già visti! Aia! Aia. Oh, C'è lo sputtone, sei scemo! Okay. E allora facciamolo, il contrario! Ah. E così! E così! Ah! Monete nascoste! 141, la radice quadrata di di 20.000 non precisa no. come farò a superare questo punto? no, come faccio? Ah. pitch! ah, giusto, esiste pitch <ride> scusi, pitch io in questo livello ho usato solo pitch <ride> sei sì, scemo? no Perché vuole le pietanze? cosa? Oh, io ho cambiato personale No, tu sei andato troppo veloce, sei freddo Eccolo Cioè, tu sei andato a cercare uno squad? No, sono andato a cercare un amico. Sono andato a cercare cos'è... una no, scusa Come sempre Un pesce smack! Eh, sì, sì, Come sì. faccio a uscire? Salta Non morire Do... Cosa? Come salta, scusa? E eh, poi boh, si poteva saltare? No! E allora muori Ora si usa Peach Pre pre, pre pre Peach per mezzo secondo Come faccio? No E muori tanto quanto danno più fa. Scusa puoi fare me No, non si può provare, non hai capito? Aspetta, sono un essere magico <ride> scusa. Non ti pulire il naso Che vuoi scusa? Ora sto giocando sono, io Sono raffreddato Bravo Si vede proprio che sta giocando lui. Uccidilo Uccidilo No! Brutto Brutto pacifista Pacifista yeah double kill anzi tra i tuoi non dirmi che lui non dirmi che sì don don don io don, don, don, don. chi tu sei la porto il tu sai cosa quello della missione no quello il oh quel bambino lì brutto no quello è il prigioniero guarda oh Cosa fai stupido. Non ti già. Perfetto, let's a Chiave del grassone Non fa ridere Tu fai sì. ridere Ma sì. l'ho no, detto sì. che non ridere sì, Yeah, pillola d'amico No, amici. potevi prendere prenderti d'amica di Peach No Gli amici erano comunque Mario, no. sai? Lo so, benissimo Ah no no, gli amici erano Peach. Comunque adesso rimangono quelli di Mario nonostante cambi i personaggi. Sì, però se, se cambi personaggio mentre le prendi, puoi, puoi avere le cose di Peach. Gli amici di Peach. Lo, lo, Peach lo, non ha amici. lì è un pulsante. Non lo. magari non è quello il modo in cui prenderlo no. magari si fa così? Eh, Brrr, modo di trasporto alternativo! Perché a Mario non andava di correre. E io chiamo Peach Mario perché sto parlando in un modo. cioè, sto parlando di tutti e due. Yeah, no, si Sei stupido! Ah va bene, altri nemici da uscire. Sono tornati gli amichetti! Sì! Loro non sanno volare. <ride> hai salvato. Hai salvato e poi ucciso un amico, un piccolo amico. Vai, Peach, col vestito fuori dal, dal trasporto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Yeah. Andiamo sullo sfondo Siamo in triple de lazzo, O Plano no, Polo La più di un de Lazio si, si sfruttava questa cosa Oh no, la pala del mulino A anche neanche in un Sì, però più in triple de lazzo, sì, sì, là sempre. è stata, no. stata Introdotta quella funzione. No, veramente Stava, stava anche in In Non uh, si discute Nintendo 60... Cioè Nintendo 60... Non è un tubo vero quello, cioè... No, io volevo, volevo andare dall'altro lato. Su quella piattaforma... Il uh, Kirby 64, ecco. Ma vabbè, la stella 3D non c'era. Non c'era la stella 3D... Oddio! Cioè, e questa è la prima volta che... hai Che ci avvisa che abbiamo potuto vivere. E appunto, io non me lo ricordavo questa cosa, nemmeno io. Perfetto, torniamo. Bra bra Infatti bra. Mi ero spaventato. Bra, bra. pure io, pensavo di essere morta. Fico. Sta ancora facendo gli effetti... Vabbè, dai, usiamo un fungo Sì, perché sto rumore dà fastidio. Perfetto. Per andiamo a vedere a che punto stanno le... Che stanno. No, oh, guarda force. Ok, fa. Parla... La superstella. Usa Peach. Ok, è bruttissima. È tanto brutto! A assai, non sembra nemmeno che c'è il Davis questo. Oh, ricorri, devasta tutto! Ecco. Ok. Marco è tornato. Oddio. Ha parlato, Pizia là, come si chiama? Chi? Consiglia, ecco. No. Yeee! Yeah. <ride> Gaffestando oh, un guscio! Salito di livello! Ma a che livello stiamo? io continuo a farlo no, sprechiamo tempo aia ah, yeah. ho detto oh, anch'io aia yeah. beh Peach Va era, bene. era bella andiamo oh sono yeah. salvato dimmi che si All torna bello. si torna C'è oh, lentezza è arrabbiata <ride> Quando salta Peach è arrabbiata? Hai visto? Si sì. Peach! Yeah, non è servita nulla Infatti non abbiamo fatto niente No, non ha fatto niente No, qua c'è una cosa lunga, strana che mi metto letto dormire oddio no via, via, via. Mario comunque si sì, è vero Pisce ha arrabbiato se... e dai no. perché non salta? è perché se magari sull'acqua già fatto quello che mi sono, Vai e con Mario Mario è più utile di te non salire lì vai sull'acqua no perché qua non sono andato più. e comunque è più facile andare di là bra bra bra bra bra salve questa stanza mi dà una strana sensazione. Oh, forse dobbiamo usare la tizia! Questo è un interruttore, anche se non puoi vederlo, dovresti poterlo attivare. Ok, non puoi fare con tutti gli altri oggetti che è? scemo! Proprio, perché non lo rendi visibile? Ma appunto, è scemo! Nooo! Usa manolo e uccidilo su. Questi, qua, no. Questi qua perché? si duplicano, aspettiamo che si se ne formano un po' e poi li uccido tutti con qualcosa sparo. Ah si? Sì. Uh, allora, vediamo oggetti. No. Non pizza. Oggetti, vediamo, abbiamo qualcosa per farli tutti fuori? Abbiamo una fiammata. Ok. Ok, dai, possiamo usare la fiammata. Sei già andato quello. No, no, Quello originale so. è l'unico che può copiare so. e fa anche di movimenti diversi dagli altri sì. e poi se uccidi l'originale muoiono tutti. Comunque si, sì, ora tagliamoci e vediamo tra pochissimo. Ok, abbiamo deciso di ucciderli perché se ne mi sa che se ne stanno andando alcuni, quindi <ride> uccidiamoli. Se ne stanno andando i pesci. Vai, scuotiamo. Questa qui è l'oggetto più facile di tutti da usare. Boom. Boom. Perfetto, sono tutti morti! Abbiamo, ah, abbiamo sbloccato il nuovo pixel! Sì. Spoiler! Vabbè, non è spoiler, tutti lo sanno che... SPOOM! Io essere BOOM! Che vibrazioni! Così buona da innescare i miei sensori! C'è un'esplosione! esplosioni! SPOOM! Erano almeno 1.500 anni che non mi capitava di sentire vibrazioni così esclusive! E' uno dei lui è uno degli uomini di Vellumina. Devo controllare un po' di più vicino SCRACK Presta attenzione, rispondi, veloce un paio di mondo e SBAM! Io? Sul sì. mio sbom Ecco quei sbom Questa è l'unica. Ti capitava di, dor di non dormire? Pensando se qualcuno fa mai regale a Babbo Natale? Sì! Esatto! Prima di un esame, ti prende la smania di pulire la sua stanza? Eh. Proprio vero? No, non, non è, è vero. Che... Salve! <ride> <ride> Quando qualcuno ti dice restiamo amici, tu pensi tutte scuse? Senz'altro! Sì, sì! Non riesci bene a capire perché ti faccio tutte queste domande? L'hai detto! Eh, e sapì Ciao! Secondo te fare questi su internet è un'esperienza magica e meravigliosa? Certo. Salve! Una volta hai indossato una camicia al controllo senza sistemarla per di uscire. Capita spesso. Salve! <ride> Ti va di dormire quando sei sveglio, ma quando sei svegliato. Sì! Quello è vero! Sempre! Tutte queste domande stanno cominciando a scocciarti parole tue, non mie. <cif--">: ci siamo, ci siamo, ci siamo! Sfomma, io vivi, voli, si è ci tesorio, mi prendo. Se vuoi, se Splash dice sotto i suoi non prendi il potere. Sammi, ilza bomba! Ilza mm bomba! -hmm. Il pixel esplosivo di nome Bombo è diventato tuo amico. Usa il suo potere per far saltare in aria e distruggere blocchi. Quando non vuoi cambiare pixel, vai a meno pixel. Scegli un altro pixel. Ogni secondo esplode successivo, boom, vai alle bombe, boom, via le bombe. E guardate caso, qua serve bombe. Guardate caso, guarda caso. Guarda caso. Aia. Non dun ha dun fatto dun. nulla. Dun, dun, dun, dun, dun. La carta bombo. No. La carta bombo. Oh, che occhiaperti. Occhiaperti. Polpette. <ride> Polpette. <ride> Troverai solo sabbia per le tue mutande nel deserto. Aveva ragione, ho ancora qualche granello. <ride> oddio. Perché? E poi lo incontreremo occhi perdi. E questa è la cosa più bella. Però oh, se la cosa lì. tu sei cosa? No, quindi tra un anno. Eh, sì perché pure. non la faremo. Fa pure molto oddio. Ho un'idea passi attraverso e saluta e via via bombo sai chiamata ha detto no, uh, lampo blitz colpisce il mischie con la forza della forza mm. ah e adesso grazie a bombo possiamo andare in una nuova area di <ride> <ride> <ride> comunque puoi premere uno per uh, farlo esplodere prima ah per ok BOOM! S BOOM! <ride> yeah. Dove andiamo? No. Dove andiamo? Usa consiglio. Ah no, quella si sblocca. Mm. Ok, dobbiamo andare in tutte Allora facciamo le noti S BOOM! La porta è esplosa Salve mistrice ai! Saluto! Un, un cadavere! la, la, la non c'è nulla! Ok, facciamo la stessa ispezione. Come si fa? Come si, si fa? fa? Non si fa niente, vai all'altra porta. Ah, ok. Se non, non c'è niente da fare, vai all'altra porta. Fai la stessa ispezione a tutte le camere. Ci mancano 14 minuti mangia questa bomba si sì. è l'unico modo per uccidere questo nemico. Perché è immortale usa consiglia? vabbè no non c'è nulla vabbè, consiglia così è inutile qua. no no no no no eat my bombs, Ho detto, eat my <ride> bombs. no Please. Doppia fila di monete che potete vedere solo se siete in 3D Ok, ora puoi stare fermo Cioè, non puoi stare sì, certo. okay. Andiamo di qua Ah, ok Questa è, un, è un, la porta giusta Ecco Porta oh no. Qui? Non è la porta giusta Qui no. siamo andati I'm in film Ma non c'era un interruttore da un. vai l'ultima, magari l'ultimo è giusto. si sì, è ovvio che è giusto. L'ultimo è uguale alla prima. Cosa? SBOMBO! Tu non sei esploso. Vabbè, lo spaccatore. La la la la la! Non mi è esploso in faccia. <ride> no no no no no. no. Mm. Che rumore. È... Ops. Deve essere stato il mio stomaco. <ride> che rumore, se... è... penso <ride> a Mario. <ride> Oppure ha un peto di spine delle... <ride> La La la la, la. e yeah, possiamo proseguire. La porta falsa gialla. Eh, abbiamo finito signor spermacchione signor culo muori esplodi male la nudità in pubblico è vietata <ride> signor sedere c'è uno che scorreggia davvero certo non lo scorreggia un attimo uh. aia è vero e che che fai non è troppo no <ride> Perfetto. Dai. De, dovrebbe essere quel nemico quel che Dovresti andare da Slush Lunch. Dovresti andare da Slush Lunch. Dovresti andare da Slush Lunch. Dovresti andare da Slush Lunch. Dovresti andare da Slush ci vediamo alla prossima parte. Ciao ragazzi!